Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi di YouTube Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio Eccoci di nuovo qui all'Orto Dio Era un po' che non ci vedevamo Vi presento, vi presento i miei nuovi ospiti Miria e Gabriel Hi Hi. Eh, Era un po' che non ci vedevamo Non perché non abbiamo avuto ospiti Ne abbiamo avuti svariati però si vergognavano tutti di fare i video e quindi giustamente bisogna rispettare la privacy di chi non vuole essere ripreso. Eh, però adesso abbiamo trovato finalmente due nuovi ragazzi che ci mettono la faccia. Ci mettono la faccia e, e fanno un po' di pubblicità per l'ortodio. Dio. Allora abbiamo Miria che viene dall'Ucraina ma che studia in Irlanda. Eh, Miria, what do you think about uh, Orto Dio? How you stay here? Uh... The stay. The stay is like nice, nature around and also listening to your music is nice and yeah we're having a good time here Thank you Miria, uh, si sì, Miria, uh, Miria e Gabriel hanno voluto ascoltare tutte le mie canzoni, gli sono piaciute infatti ricordiamo ragazzi è appena uscita Capitano Intollerante non è ancora un granché, devo migliorare la musica, devo migliorare tante cose, però ascoltatele e fatela girare perché avete visto qui il governo sta crollando, io non voglio un nuovo governo di destra, quindi per favore facciamo qualcosa, diciamo qualcosa, io la mia l'ho detta, speriamo che la gente possa capire, possa apprezzare, possa rifletterci sopra. E quindi quello che vi chiedo è condividete e fate girare le mie canzoni le trovate su youtube su facebook su soundcloud non ancora su spotify perché su spotify questi vogliono che io ci guadagno i soldi con le canzoni Io invece voglio che siano gratuite e quindi devo ancora capire come fare a metterle in maniera gratuita su spotify non credo sia possibile comunque ci ci, mh, ci impegneremo per farle essere più disponibili possibili in giro e Andiamo a conoscere anche Gabriel, che poverino l'abbiamo lasciato un po', un po' fuori per ora. Gabriel viene dal Perù, ma sta studiando invece in Francia. So, Gabriel, uh, what you think about Tortodio? What do you want to tell to us uh, fan, uh, uh, on internet? Well, the place is really calm, really calm. There's a lot of nature. I really feel like I can be at home in some way. La musica è buona, se vi piace la musica reggae, questo è un buon posto di venire. E voglio ringraziare Stefano per essere qui sul suo canale, quindi sì, questo è un buon posto, se puoi dire. Ringraziamo anche Gabriel, e adesso oltre che fargli sentire la mia abilità di cantante, che sono una pippa lo sapete, gli farò sentire anche la mia abilità di cuoco, infatti come vedete c'è qualcosa che bolle in pentola qui, stiamo facendo la pasta con le zucchine, che qua tutti i giorni è pasta con le zucchine perché si va di stagione, ci sono le zucchine e quindi si mangiano zucchine, sempre zucchine poi quando cambierà la stagione cambieremo, cambieremo cosa mangiare eh, del resto se si vuole andare di stagione così è eh. e niente, detto questo io vi saluto, che qua il video comincia a diventare un po' troppo lungo se no poi non me lo seguite e quindi chiunque voglia venire a farsi una vacanza come Gabriele e Miria non, non ha nient'altro da fare che contattarmi e ci mettiamo d'accordo, cioè avete una bella casetta tutta per voi in mezzo alla natura. Niente, io vi saluto, vi salutano anche i ragazzi, uh, friends say hello to all people hey. e ci vediamo alla prossima, ciao!